ragazzi qua gz oggi siamo tornati con un nuovo video per voi sul canale dei femmini oggi qua a commentare con me c'è cioè... il solito tm bella raga e oggi siamo qui con questo nukler fatto da tm che adesso la sarò descrivere un attimo la classe e non mi ricordo la mappa penso sia su nukenton correggimi se ah, sbaglio sì. ci sono ah, e penso con lo scaracchino Lascerò ah, scrivere per cavoli però prima in di iniziare a descrivere volevo ricordarvi di passare per il canale di zio design qui sotto in descrizione ragazzi che fa dei bellissimi bg gratis soprattutto questo è fondamentale perché la gente li fa pagare questo a me non mi sembra davvero giusto e è perché c'è la crisi no. ragazzi eh. <ride> e così quindi passate vi invito sicuramente a passare chiedetevi dei bg perché è molto bravo su richiesta e gratis quindi adesso lascio scrivere sì, sì, la parte sì, da tm e vai tm, tm, tm. tm. Allora, Scaracca accessoriato con la wildcard con Fizzato, tre accessori che erano silenziatore, calcio regolabile e infine avevo FMG. Come perché avevo mh, Inflessibile, sciacallo e destrezza, mentre come serie decisione avevo wow, contrattacco e salto. Questa è una partita in Sultan, fatta in demolizione nel primo round di 3 minuti e 51 più o meno, 3 minuti e 40 così. Ehm. Chiedo già scusa se in alcuni punti camperato, però nel primo porto, nucleo non volevo guardate. perdere e, e quindi ho dovuto farlo. Sì, diciamo che TM è, è molto bravo a giocare soprattutto a Black Ops 2 perché ha fatto errato che è quasi di 2 perché lui snard ogni giorno e diciamo che non è neanche connessionato perché dai, dire uno 3 Mega su 4, su 7 mi sembra, ah, il sì. Ha distrutto il e... No magari è distrutto. 3 Mega <ride> <ride> e non, potiamo, esatto, non possiamo sicuramente come esatto. posso dire tra virgolette offenderlo e dire che è un connessionato perché fa porti gameplay ma comunque molto bravo, come anche all'inizio di un 3 poi dopo è un po' cambiato perché è passato a Battlefield e è un po' peggiorato, ma parecchio eh no, perché Battlefield mi ha rilassato molto in quel periodo ok allora, vedo un po' di consigli per prendere un nuclear, sempre che funzionino con voi. Allora, io vi consiglio, come sapete già, di mettervi tre, um, le tre ricompense, overwav, controattacco e ghi Ma se non volete mettere il contrattacco vi consiglio un'alternativa, il sistema EMP, perché sarà molto utile sia voi che alla squadra. E l'altro consiglio diciamo, è di giocare in duo con altri vostri amici che vi ritireranno WAB contro Stac e Visat perché vi sarà, vi davvero tanto. In questa partita infatti però io ero da solo, come ve lo pro, l'ho fatto da solo, senza aiuto. E Z piangeva mentre io lo facevo. Sì, perché non ho la connessione Questi sono ma dettagli tecnici Comunque, eh, manca ancora un minutino Valerio, e volevo ricordarvi di passare per i nostri due canali E eh, questo ragazzi è anche tra virgolette il motivo principale perché non carichiamo più video qui, cioè più video li carichiamo ma a lungo termine, cioè li carichiamo tuo ogni tuo settimana, tuo ogni due Meno frequentemente due Ok, ok si professore <ride> e Ogni tipo due settimane è una perché abbiamo dei canali principali e... Ci teniamo soprattutto a tenere attivi quelli sia io che lui e vi troverete anche questi qui sotto in descrizione. E siccome... Quindi ragazzi iscrivetevi in più da me perché so, sono arrivato quasi 100 iscritti, se non li avrò già superato quando avrai caricato il video. E venite da me perché Ok, quindi tutto bene. E quindi iniziamo con i saluti da TZ. E TM. Bella ragazzi. Bella.